Buonasera a tutti e grazie di essere con noi, io sono molto felice di moderare questo incontro e di presentare stasera Fragole d'inverno, che è il libro di Fabio Ciconte, edito da La Terza, che è un'inchiesta veramente preziosa, uno degli importantissimi lavori che in questi anni ha realizzato Fabio Ciconte insieme all'Associazione Terra. Eh, il ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano, purtroppo ha avuto un impegno urgente a Palazzo Chigge, e non potrà essere... Con noi, almeno per il momento, vedremo se ci raggiungerà durante l'incontro. Eh, ringrazio invece Ellie Schlein, eh, che dei temi che affronteremo stasera ha fatto veramente uno dei suoi eh, cavalli di battaglia della propria esperienza politica. E ringrazio Emanuele Genovese, del movimento Fridays for Future, che in questi anni è riuscito a portare al centro del dibattito pubblico eh, internazionale veramente il grande tema della crisi climatica. Fragole d'inverno è veramente un lavoro di studio, un'indagine attenta, documentatissima, ma anche un'inchiesta sul campo, cioè un vero e proprio viaggio nel nostro paese attraverso gli allevamenti, attraverso le coltivazioni, attraverso anche gli istituti e i centri di ricerca da nord eh, a sud. Un viaggio che comincia però nei nostri frigoriferi, cioè da quello che mangiamo, da quello che produciamo e che mette le mani nella terra, ci racconta proprio come è composta la terra, come la la nostra terra sta cambiando e anche che cosa possiamo fare in qualche modo per salvarla e rigenerarla è un percorso che eh, segue in qualche modo gli effetti dei cambiamenti climatici sulla produzione agricola e alimentare, ma fa anche l'inverso, cioè eh, studia l'impatto che i nostri modelli produttivi e agricoli hanno sul clima. Quindi insieme a Fabio Ciconte riusciamo, leggendo questo libro, eh, a capire quanto quello che mangiamo, quello che produciamo contribuisca alla crisi climatica e allo stesso tempo quanto ne è vittima e Fabio io ti chiederei proprio di partire da lì, cioè dal viaggio che hai fatto, dai territori che hai attraversato dalle mele della Val di Non, le albicocche eh, di Pisa eh, i vigneti che producono l'uva del prosecco della Val ti chiedo proprio di raccontarci che cosa hai visto, che cosa hai imparato che cosa col tuo libro ci fai scoprire ma ti chiedo anche di partire un po' dal ruolo della politica, cioè il ruolo che la politica può e deve avere in questa partita ruolo che tutti noi abbiamo come consumatori, se è vero come è vero, come io credo che sia vero, che oggi fare la spesa è oltre che naturalmente un gesto quotidiano anche una scelta politica. Perché? Allora intanto grazie Giulia per questa presentazione, per, eh, per esserci insieme a Delli, insieme a Akira e anche a Peppe Provenzano che non è con noi, però so che eh, ci teneva ad esserci, eh, perché per me questo è un libro importante, a cui tengo molto, eh, e che ho fatto perché avevo la necessità proprio di un po' di raccontare una delle questioni più urgenti, la questione più urgente dei nostri tempi, che è la crisi climatica che stiamo eh, vivendo, è il legame della crisi climatica eh, con il cibo, cioè con quello che mangiamo, con quello che viene prodotto, o con quello che, per cui siamo indotti, a, a mangiare. Eh, e nasce grazie a una serie di elementi: innanzitutto, cioè di dire, insomma, la, la casa editrice, la terza che ha creduto in questo, in questo lavoro, in questo progetto, prima ancora che fosse eh, nato, eh, ma anche grazie all'aver all avuto la possibilità in questi lunghi anni di girare tantissimo per il, per il paese, da nord al sud, l'Emilia, all la Calabria, il al Veneto, la Sardegna, no? l'abbiamo fatto in questi anni eh, sempre stando sul campo, incontrando decine e decine di donne, di uomini, di agricoltori, di scienziati, di, di operatori del settore eh, e l'abbiamo fatto anche raccogliendo un po' da una parte le storie Ora, diciamo, senza entrare nel manicheismo dello storytelling, delle storie, ma diciamo, cercando di capire quello che era la, la complessità. E guardate, il tema della complessità oggi per me è un elemento centrale, perché noi diciamo, tendiamo tantissimo a semplificare eh, tutto, ma in realtà diciamo, dobbiamo tenerlo dentro un quadro politico che è molto complesso, molto variegato, molto eh, distinto fra i diversi territori in cui, in cui si trova e, e questo, tutto questo l'ho potuto fare anche grazie come dire a Terra che eh, è la mia associazione che ospita questa presentazione con cui in questi anni condividiamo questo metodo che è il metodo della complessità il metodo delle, come dire, della pancia a terra a, a lavorare il metodo dell'approccio del, de, dell radicale e anche un po' radicato nei nei territori. E poi c'è un elemento che è l'elemento che ha scatenato anche un po' questo libro, perché a un certo punto, eh, l'8 agosto del 2018 eh, viene presentato questo, questo rapporto ehm, sul ruolo dei cambiamenti climatici, sul ruolo dell'agricoltura dell e dei sistemi alimentari nei cambiamenti climatici da parte del IPCC, cioè più grande, eh, come dire, la più grande comunità scientifica. Eh, internazionale che studia proprio eh, l'impatto e gli effetti dei cambiamenti climatici ecco l'8 agosto del 2018 gli scienziati ci dicono che diversamente da quello che immaginavamo eh, buona parte, cioè fino al 37% delle emissioni complessive di CO2 eh, a livello planetario sono date proprio dal sistema alimentare, cioè da quello che mangiamo e dalla deforestazione dagli allevamenti intensivi dal, dal, dal modo in cui consumiamo e, e buttiamo all'aria i, i suoli. Unico particolare è che questo rapporto esce, meno quando esce in Italia, eh, nel pieno della crisi di governo, no? siamo nel pieno della crisi, del, siamo nei giorni del papete per capirci: no? eh, cioè, in quei giorni in cui Salvini chiede pieni poteri in cui siamo tutti incollati alla televisione tipo mondiale, finale mondiali di calcio no, in cui sentiamo il discorso di, di Conte le pacche sulla spalla a Salvini quando lo retarguisce ecco, credo che questo ha un effetto mh, diciamo importante nel, nel depotenziare in termini di uscite mediatiche l'importanza di, di, di quel lavoro eppure che il lavoro per noi ha voluto dire diciamo, un, un punto diciamo importante da cui partire per raccontare quello che stava, quello che stava succedendo in e... un'ottica che diciamo, su questo noi ci abbiamo ragionato internamente anche molto no? su, su quale tipo di taglio dare al libro e, e c'erano due elementi il primo era appunto rendere un messaggio diciamo che fosse partisse dalla complessità ma riuscisse come dire, ad essere, ad avere un linguaggio anche un po' semplice immediato per un, per un lettore, perché guardate che il tema dei cambiamenti climatici, lo sa bene Elio, lo sapete bene tutti voi, insomma, i frai adesso lo sanno ancora meglio, ma spesso rischia di essere respingente. Allora c'era una serie di cose che andavano anche spiegate un po' nel, nel, nel, nella, nella scrittura, però poi c'era anche un elemento, di, diciamo, di dare una chiave anche un po' politica alla vicenda, perché... Eh, è evidente che se noi non teniamo insieme il mondo della politica, delle istituzioni, il mondo dell'inchiesta giornalistica, allora non riusciamo a fare passi avanti. Che cosa ho visto in questo, diciamo, in questo lungo viaggio? Ho visto eh, diciamo, innanzitutto esperienze meravigliose in giro per il, per il paese, però ho visto anche tanta fatica da parte del mondo del, dell'agricoltura. Io quest'estate stavo in Emilia-Romagna, ad agosto nel, nella zona di Faenza ed eravamo in giro con un gruppo di, eravamo in giro io e Stefano Liberti, un collega con cui abbiamo scritto diverse, eh, diverse inchieste. Eravamo in giro eh, con degli agricoltori, con dei produttori di pere, di mele e via dicendo, che ci raccontavano proprio i drammi di, che vivono loro costantemente, quotidianamente. Fino a quando a un certo punto, girando per i campi, in macchina eravamo, arriva una grandinata ferocissima, che ha devastato diverse decine di campi e tu vedevi queste pere in quel momento per terra e la famiglia di questo agricoltore, che era non tanto disperata, ma tanto, come dire, rispetto all'evidenza e c'erano tutti questi agricoltori che fra di loro si chiamavano facendo la conta dei, dei danni, allora uno diceva io ho perso tutti i miei 10 ettari, io ho perso i miei 30 ettari e via dicendo ecco tutto questo elemento, cioè questo del, del, come dire, degli eventi climatici estremi, è una delle conseguenze che gli agricoltori stanno subendo ogni giorno, noi lo scorso anno ne abbiamo contate più di 1500, guardate che è una, è una cifra che è enorme perché vuol dire una grandinata, vuol dire una gelata, vuol dire, eh, vuol dire una bomba d'acqua, no? questa cosa che i giornali continuano a chiamare bomba d'acqua, ma in realtà è un evento climatico estremo che forse dovremmo anche cominciare nel linguaggio giornalistico a, a, a raccontare come, come tale. Ma questa cosa sta succedendo da, dappertutto. Ecco, tu da una parte hai un'agricoltura che è vittima di questo sistema, dall'altra parte è, una, è anche carnefice, cioè ha delle responsabilità enormi. Se, se noi pensiamo agli allevamenti industriali, cioè il modo in cui viene prodotta la carne a livello planetario, a livello europeo, a livello italiano, eh, c'è da mettersi le mani nei capelli, non solo per come vengono trattate, trattate gli animali, ma per l'impatto che hanno in termini di emissione, pensiamo ai bovini... E alle, come dire, alle emissioni enteriche, c'è cioè la digestione del bovino, pensiamo alle deiezioni, no? E tutte le concatenazioni, anche lì su, ritorniamo di nuovo al mondo della politica: eh, il, il, tutte le sovvenzioni ai biodigestori, al biogas per, come dire, dige, come dire, per, per, per produrre energia dalle deiezioni che in realtà in questi anni sono diventati una cosa ben diversa, cioè sono diventati un qualcosa che digerisce eh, sostanzialmente mais ed altro che sarebbe invece adatto alla nostra, <coughs> alla nostra dieta. Ecco, tutto questo, tutto questo io ho l'impressione che noi non lo stiamo capendo benissimo. Cioè noi stiamo, diciamo, in questa fase parlando molto di sostenibilità, parliamo molto di green, eh, parliamo ma diciamo la destra e sinistra, sopra, sotto, centro, ormai tutti lo, lo sanno, ma la percezione non ce l'abbiamo. Prima Giulia faceva riferimento al frigorifero, che è un elemento che io ho usato nel, nel libro, perché se noi ci pensiamo, quando noi apriamo il nostro, il nostro frigorifero, noi tutto questo non lo vediamo, perché appunto abbiamo le fragole d'inverno, abbiamo le, le arance, d'estate, cioè se tu vai in un bar d'estate e chiedi una spremuta d'arancia, la spremuta d'arancia te la fanno. Se vai in un supermercato e chiedi l'arancia d'agosto la trovi. E guardate che questo ha un impatto che è enorme, intanto perché tu stai, diciamo, chiedendo alla natura di ehm, fare una cosa che naturale non è, ma poi stai trasmettendo al consumatore la, la percezione eh, che è tutto possibile, cioè che noi possiamo tutto in qualsiasi eh, bisogna adesso io, in qualsiasi momento adesso io non voglio entrare diciamo nella dinamica del consumismo, del, del capitalismo ma come dire di questo si tratta, no? Cioè, di, di anche come... se parli tanto poi nel libro di spreco alimentare anche quello è un grande tema che sollevi Beh sì perché se adesso noi andiamo tutti quanti ai nostri frigoriferi, troviamo la, la carota raggrinzita lo yogurt scaduto e la mela un po' a maccatella che poi buttiamo, ma lo troviamo tutti allora se tu ti chiedi la mela cioè un'impalcatura tecnologica per fare in modo che le mele siano tutto l'anno sulle, sulle, sulle nostre tavole, cioè 12 mesi all'anno, ma tu le raccogli diciamo a settembre, ottobre le mele, hanno fatto delle grotte dove, io sono stato in queste grotte nelle, in Val di non anche dire, meravigliose, cioè dentro una cava, hanno, diciamo dentro una cava esausta, dentro hanno costruito queste celle frigorifero che ti permettono di conservare, a temperatura di un grado, queste, queste mele. Ecco, tutta questa impalcatura tecnologica, uno mi deve spiegare a che cosa serve, se poi noi una mela su cinque la buttiamo e la, la sprechiamo lungo tutti i passaggi. E che cosa serve quando, per esempio, la grande distribuzione organizzata, Giulia lo sa bene, insomma, quest'estate faceva una, ehm, una promozione per il 14 di agosto, Abbiamo fatto una polemica su Twitter con, eh, con Eurospin, con tutti i player della GTO. Vendeva l'Anguria a un centesimo al chilo, cioè un centesimo al chilo, che oggettivamente no, è, fuori, è fuori mercato. Ma chi sta pagando quel centesimo al chilo? Prima domanda. E seconda domanda, qual è il messaggio che noi stiamo dando all'acquirente perché poi non tutti gli acquirenti non tutti i consumatori si fanno le domande eh, come dire, con questo grado di interpretazione però io penso che invece noi abbiamo il compito di sovvertire questo meccanismo e cambiare la percezione che c'è oggi del cibo e dell'agricoltura e del ruolo che ha diciamo, all'interno della crisi climatica e chiudo su un punto che per me è centrale che è la la nuova PAC, perché la nuova PAC, l'approvazione della nuova PAC nella direzione che sta prendendo andrà esattamente nella direzione contraria rispetto a quello che ho raccontato fino a questo momento e l'Italia, il governo italiano sta esattamente seguendo quella, quel tipo di strada dopo poi mi piacerebbe riprendere anche il tema della PAC con Emanuele. Eh, intanto, Ali Lane, ti chiedo, prima di tutto in questo libro c'è molta Italia, c'è anche molta Emilia-Romagna, c'è tutto il paese, c'è l'Europa, ci sono anche spruzzi di Amazzonia e Mato Grosso. E ti chiedo che a te, che ti occupi da tantissimo tempo di questi temi, se, eh, che cosa ti ha colpito di più, se c'è qualcosa che hai scoperto che non sapevi e qual è l'aspetto che più ti ha colpito del libro. Ma mi ha colpito molto il coraggio di Fabio perché ci conosciamo da tanto, questo è un libro eh, che eh, diciamo, non è scontato perché tratta uno dei tanti versanti, poi mi fa piacere sentire anche Emanuele, allora, il tema della transizione ecologica dei cambiamenti climatici, di come affrontarli è un tema assolutamente complesso, che ha tanti versanti di necessario intervento e naturalmente è anche un tema che richiede una multidimensionalità dell'approccio. Una delle cose più difficili è fare quello che sta facendo Fabio con questo, con questo libro perché mh, affronta la responsabilità che in questa storia ha anche ciascuno di noi, nelle scelte che fa, nelle scelte di consumo, di acquisto, di alimentazione. E eh, devo dire che mentre tanto eh, spesso ci confrontiamo su quanto di più devono fare le politiche pubbliche, meno spesso ci confrontiamo su questo aspetto, cioè su come è verissimo anche ciascuno di noi è chiamato a cambiare le proprie abitudini, no? E quindi questa, diciamo, invettiva, ma poi neanche un'invettiva, è un'analisi un quasi storiografica sul ruolo del frigorifero, no? Come anche metafora. Sì. È particolarmente interessante ed è particolarmente eh, intelligente. Quindi, diciamo, partendo da lì, eh, cosa ci sta dicendo, Fabio, con un'altra bella metafora che ha utilizzato? Che il pianeta ha la febbre. Eh, e quindi questo paragone no, con il corpo umano cioè, eh, coglie la inscindibilità della eh, diciamo, qualità della vita delle persone e quella del pianeta, cioè coglie in altre parole quella inscindibilità tra la dimensione sociale e quella ambientale, tra la dimensione del contrasto alle diseguaglianze e quella della. Eh, del, del contrasto all'emergenza climatica e quindi alla transizione ecologica. Non a caso a un certo punto cita pure l'enciclica la, eh, Laudato Si no? che dice se ci vedessero da fuori che cosa penserebbero? Che abbiamo un istinto suicida perché quale altra specie si comporterebbe in questo modo? consumando risorse che non sono infinite, eh, devastando il territorio dal punto di vista del consumo del suolo, della cementificazione, eh, bruciando milioni di ettari di foreste, depredando risorse naturali, in qualche modo avendo questo atteggiamento predatorio verso il pianeta che comunque ci ospita e con cui dobbiamo ritrovare un equilibrio. Quindi diciamo che, ci sono diverse immagini che secondo me provano a accompagnare una, una, una lettura di questo fenomeno, lo diceva anche lui prima, non è sempre semplice parlare di questi temi a volte eh, possono essere respingenti perché sono cose che in molti e molte non vogliono sentire e invece bisogna che le sentiamo perché se vogliamo avere una strategia che a 360 gradi è in grado di dare risposte è nell'interesse di tutta la comunità se c'è un grande merito ma lo lascio dire dopo Emanuele delle mobilitazioni straordinarie dei Fridays for Future in questi anni è che hanno in qualche modo rovesciato la centralità nel senso eh, sono riusciti con grande efficacia a portare alta l'attenzione dell'opinione pubblica e eh, delle agende politiche sul tema dell'emergenza climatica. Non è detto che automaticamente ne derivino tutte le scelte che servono, ma il primo passo fondamentale è la consapevolezza. La consapevolezza di chi si è mobilitato nelle piazze e di chi ancora di più porta nelle proprie case, nei propri luoghi di lavoro, nelle proprie scuole quella sensibilità che serve. Quindi chiaramente serve un'azione di sistema lui si concentra, Fabio ti concentri nel libro, sulla filiera agroalimentare, in particolare il ruolo del cibo, che è uno degli aspetti su cui bisogna effettivamente studiare di più. Quindi questo è un libro che va studiato, va comprato, acquistato, ma soprattutto letto e studiato, perché eh, diciamo, tante sono le dimensioni da cui la filiera rappresenta un problema, hai detto prima una cosa che è molto vera, noi che in Emilia Romagna stiamo provando a, a dare una, una visione del futuro della regione cioè a come ricostruire dopo la drammatica vicenda del Covid-19 su basi diverse, non puntando alla normalità di prima, consapevoli delle tante storture che porta, ma provando a ricostruire mettendo insieme un patto per il lavoro e per il clima uscendo dalle false contrapposizioni di cui siamo vittime da anni se, per non dire decenni e provando a scriverlo non da soli perché non puoi fare un'operazione top down e calare dall'alto nessuna strategia che sia efficace ma per farla vivere e coparteciparla con tutti gli attori sociali, eh, organizzazioni datoriali, il mondo dell'agricoltura le organizzazioni sindacali il terzo settore, le associazioni per la prima volta anche quelle che si occupano di clima è necessario che questo sforzo lo facciamo insieme e lo condividiamo proprio con con i territori, con i comuni, con il mondo della ricerca e l'università. Ecco, senza questo sforzo, cioè non riesce a cogliere quella complessità. ma nell'ambito di queste discussioni effettivamente l'agricoltura lo sa perfettamente e dice, so di essere parte del problema, ma so anche di essere tra i settori più colpiti no? cioè la frequenza e l'intensità degli eventi climatici estremi che sono diciamo, il primo effetto del riscaldamento globale colpiscono enormemente, con danni ingenti quel settore, guardiamo solo le cronache delle ultime settimane, c'è qualcuno che ancora lo chiama maltempo nei titoli di giornali invece il in linguaggio è importante si tratta di una vera e propria emergenza ambientale, non possiamo uscire dall'emergenza Covid perdendo l'occasione di tenere lo sguardo alto alle responsabilità che abbiamo verso le prossime generazioni e quindi affrontare insieme anche quest'altra emergenza che avanza da molto tempo come farlo? Ecco non bastano gli interventi che pure saranno resi necessari e, e, e fattibili anche da queste importanti nuove risorse europee, adesso ci arrivo anche io alla PAC perché è vero che è un dato assolutamente in controtendenza eh, rispetto agli obiettivi dichiarati dal Green Deal europeo e dal Recovery Fund che ha di positivo che non cade a pioggia no? ma che cerca di orientare le risorse al futuro, cioè alla trasformazione, alla transizione ecologica, alla trasformazione digitale e alla coesione sociale. È chiaro che però devi essere conseguente anche quando vai a teccare un settore che ha responsabilità così importanti in termini di emissioni di gas crimalteranti. Eh, pensate al tema del metano, tu lo sottolinei no? nel, nel libro. Eh, pensiamo al tema della, della, del nitrato, come si, chiama della, della, della, della, am, come si chiama in italiano? Ammonio? Ammoniaca? ammoniaca. Allora, ecco, esatto. Pe pensiamo a. A, a tutta questa responsabilità. Cosa ti dice però pure il settore dell'agricoltura? Ti dice, eh, oltre ai target vincolanti, cioè non metteteci solo target vincolanti, dateci anche gli strumenti per effettuare questa transizione verso modelli più sostenibili. Per questo servirà anche tanta tecnologia e tanta ricerca. Ma ci sono aziende italiane, Fabio lo sa meglio di me perché l'ha girata tanto, che sono, hanno già una grande propensione all'innovazione, ad esempio sul tema dell'agricoltura di precisione. Strumenti straordinari, alcuni li ho visti anch'io, che cosa fanno? Che in qualche modo riescono a reimmagazzinare la CO2 in eccesso nell'aria e rimetterla nel suolo che invece ne è sempre più povero e quindi ne perde anche la biodiversità. Ecco, bisogna rendere sistema questo. Ci sono state resistenze interessi contrapposti, oggi è il momento invece di rendere sistema queste altre modalità che possano ristabilire nella filiera quegli elementi di circolarità, l'investimento sulle energie rinnovabili, la riduzione dei consumi energetici ma anche dell'acqua, la scelta di colture che siano meno idroesigenti perché anche quello è un grande tema, Ecco, capire come accompagnare con politiche adeguate e con risorse adeguate questo sforzo per cogliere l'intera complessità che Fabio ben racconta. Racconta da diverse sfaccettature in questo libro, non è un'operazione facile, però a quelli che ci dicono quanto ci costerà questa transizione, dobbiamo dati alla mano rispondere facendoli vedere quali sono i costi già molto alti della non transizione e cioè del rischio davvero che tra po pochi decenni non avremo neanche più di che parlarne visto che anche il nostro paese è a rischio erosione delle coste, lo stiamo vedendo, ma desertificazione, quindi è chiaro che questo tema, lui tocca anche quello del consumo di suolo, eh, è un tema assolutamente stringente, ne aggiungo uno per passarvi la palla ed è il seguente, lui ha detto prima un'altra frase molto giusta, cioè chi la sta pagando quel prezzo, una la politica dei giusti prezzi nella filiera è indispensabile, perché tocca e intercetta anche la necessità che abbiamo di contrastare lo sfruttamento lavorativo nelle campagne e il caporalato. Allora non può esserci una cosa senza l'altra e anche chi consuma, quando consuma, quando acquista, deve essere reso consapevole di cosa c'è dietro e quindi riuscire a capire come anche agevolare delle buone pratiche che contrastino questi fenomeni e ricostruiscano una legalità di quella filiera e una sua sostenibilità insieme dal punto di vista economico, sociale e anche ambientale. Quindi lui davvero, devo dire, complimenti perché è un testo necessario, ma non è un testo facile, perché dice anche alcune verità scomode, che che è bene che, di cui tutti prendiamo consapevolezza, perché un pezzo lo devono fare le politiche pubbliche e le istituzioni, ma un pezzo naturalmente lo dovrà fare ciascuno di noi. Grazie Alice Lane, intanto invito tutti coloro che ci stanno seguendo a fare i commenti insomma, su Facebook, anche a mandarci delle domande che magari dopo possiamo girare i nostri ospiti. Eh, a questo punto Emanuele Genovese, eh, tutti mi hanno tirato in ballo la PAC e quindi io vado direttamente su quello. Fridays for Future rispetto a questo combatte in Europa eh, contro una politica agricola comune che eh, secondo voi in qualche modo finanzia gli allevamenti eh, intensivi e anche la distruzione della biodiversità, l'avete scritto anche. Anche in una lettera A pubblica, che cosa sta facendo l'Italia e che cosa dal vostro punto di vista dovrebbe fare invece per correggere la rotta? Bene, <ride> grazie. Allora, eh, da un punto di vista italiano abbiamo visto le votazioni per la PAC come sono andate, c'è stato un dissenso bassissimo e il resto dei parlamentari si è, che faceva che sta nella nostra maggioranza, si è schierato con il gruppo dei socialisti democratici e quindi ha votato a favore. Questo ovviamente è il segno di, avendo parlato con alcuni di loro, noi di, alcuni dei gruppi internazionali, secondo me una loro ignoranza personale, perché secondo me non si rendono conto del fatto che condannano certi settori e le rigature delle loro azioni per sette anni e noi abbiamo sette anni, quindi... È, per un coincidente. è quasi una spada di Damocle che hanno voluto affliggerci. E, da un punto di vista nazionale le politiche diciamo, rispecchiano quelle europee, nel senso che come nella PAC, eh, qui prendo uno dei tanti punti, tu hai già, già nominato, nel no, rispetto della biodiversità, tra l'altro eh, delle loro stesse linee guida eh, europee, eh, non rispetto, eh, diciamo, del concetto ormai assodato, rispettato a tutti, del fatto che l'agricoltura industriale, e quella intensiva, non può essere sostenuta come eh, anche l'allevamento, non possono essere sostenuti così come sono stati negli ultimi anni, e poi riguardante il fatto ehm, di una fortissima importazione no, di tutti questi prodotti del settore agroalimentare. Ora, noi in precedenza, dal punto di vista italiano, abbiamo seguito anche la campagna Stop TTIP e ora la campagna Stop UMR, mercosur La Ministra Bellanova su queste tematiche è sempre stata totalmente a favore di diciamo, un meccanismo eh, della, che viene una globalizzazione imperversa e questo lo vediamo in tutti gli ambiti, diciamo, o a livelli territoriali. Per esempio, e qui cito anche la... Food Policy, che è la rispettiva delibera che ha proposto sempre Terra per Roma, anche qui le importazioni e la bilancia commerciale sono no, nettamente a favore no, di tutti che importiamo e quindi così come europeo, non c'è un sostegno di una produzione che deve essere locale, che deve abbattere anche solo il trasporto del cibo, perché sappiamo quanto emette eh, e quali sono le problematiche. Quindi con la campagna noi sappiamo che ora è nelle mani della Commissione chiediamo appunto che venga rigettato totalmente, che venga cassato totalmente, pur nella difficoltà e nelle ripetibilità insomma, di un evento del genere, ma appunto questa è un'emergenza. Abbiamo visto poi alcuni meccanismi, giochetti politici che si fanno a livello europeo, come ad esempio il fatto che Tirmemans mm. abbia inizialmente fatto un'apertura dicendo sì no, è possibile eh, in parte diciamo, rivederla e subito dopo la Wonderline che diciamo, teneva più duro, ma semplicemente perché evidentemente c'è un gioco di, di potere all'interno della stessa Commissione europea. Ora, noi continueremo in a spingere su questo, pur consapevoli che l'attuale, diciamo, classe politica europea probabilmente non, non sarà interessata da, dal nostro operato e continueremo a farlo con quei metodi che chiediamo che vengano poi anche... Eh, integrati nel, nelle procedure, cioè una eh, procedura dal basso e che coinvolge i piccoli agricoltori. Un'altra cosa tremenda di questa PAC è che i soldi non vanno più delle volte direttamente agli agricoltori ma ai proprietari terrieri. Eh, Un'altra cosa di questa PAC che non va bene è che eh, non sostiene l'agricoltura biologica, che quell'emendamento è stato cassato. Un'altra cosa che non va bene in questa PAC è e che non sostiene eh, un'agricoltura eh, locale, ma anche sistemi come quelli che ha descritto Fabio nel suo, suo libro, quindi un'agroeconomia che stia più nell nelle, nelle biocapacità del territorio. E, qua cito eh, un tema che eh, apre il libro, cioè quello del suolo come carbon sink, no? come deposito di un secondo dopo, dopo gli oceani. Ora, ehm, in Italia c'è anche un tema legato al fatto che associazioni come i coltiretti fanno spesso rapporti in cui eh, dicono che c'è un problema di desertificazione, c'è cioè un problema legato alle no, emergenze climatiche, dopodiché non, ho, non adottano anche loro stessi all'interno le politiche necessarie o ne traggono insomma le conseguenze dovute. Questo è un fatto anche di coscienza generale, che invece alcune associazioni più piccole gruppi contadini hanno e che, di cui invece loro sono pienamente consapevoli ehm, crediamo anche inoltre eh, qui vabbè, non troppo, che le soluzioni non devono essere adesso tecnologiche cioè noi abbiamo tutte le soluzioni di cui eh, necessitiamo c'è una volontà che deve essere per lo più politica di intraprendere certe strade e ehm, anche a semplicità, da, da, dalla Schlein, l'agricoltura di precisione. Ok, forse possono essere in maniera compensativa, ma quello che mi eh, serve sono politiche nettamente diverse in tutte le regioni e un riconoscimento generale di, delle capacità o dei, dei territori di assorbire il carbonio, anche eh, vabbè, questo ma per esempio per progetti come quello del dei CCS, del carbon capture and storage, la cattura e lo stoccaccio di carbonio che sta, sta stanno progettando a Ravenna. Anche quella, altra soluzione di facciata, tec tecnologica, se vogliamo anche tecnocratica, che, che mette le pezze a una mancanza di volontà politica di fare le cose come andrebbero fatte e di riconoscere lo stato delle cose. Grazie Emanuele. Allora, Fabio Ciconte, eh, il lavoro di indagine e di ricerca che tu hai fatto con questo libro e in questi anni insieme all'Associazione Terra è anche una grande battaglia politica e culturale. E rispetto a questo, ti chiedo proprio concretamente quali sono ancora gli obiettivi e le proposte per accelerare la transizione ecologica per voi. Ho messo il muto. Ehm... Provo a rispondere brevemente con un paio di, di, di spunti. Noi fra qualche giorno, diciamo qualche settimana, presenteremo un, un rapporto come Terra su quali devono essere i passi per una transizione ecologica in agricoltura, cioè per trasformare l'agricoltura in un sistema realmente ecologico che per noi rappresenteranno la sfida dei, dei prossimi mesi dei prossimi anni. Dentro questa sfida c'è un tema che ci sta particolarmente a cuore, l'avete citato prima, è la questione del, del suolo, eh, su cui secondo me noi ci giochiamo una partita davvero importante nei prossimi anni. Intanto perché, guardate, eh, ora, noi la quantità di suolo che stiamo buttando via è di una mh, enormità da, da far spavento. Cioè noi ogni anno prendiamo un'area un grande come la Grecia e la buttiamo via che se noi però capiamo qual è il ruolo del suolo, cioè per intenderci non è diciamo, un inerte come l'asfalto, ma è un qualcosa di vivo dove c'è biodiversità e dove c'è la, la, la, la cattura del, del, dell'anidride carbonica sostanzialmente attraverso la, la, la trasformazione in carbonio organico, se noi capiamo questa cosa qui, allora diciamo bene, noi esseri umani, <coughs> Multinazionali, aziende via dicendo, immettiamo in atmosfera una quantità immensa di energie carbonica, ci aiutano il suolo e gli oceani. Noi che cosa stiamo facendo? Stiamo buttando via tutto, tutto questo. Da questo punto di vista, l'agricoltura può giocare un ruolo che è straordinario che è straordinario anche con pratiche che sono molto semplici. Guardate, una delle cose che racconto è avviene in, in Sardegna o qui vicino nel, nel Rietino, no? cioè dove attraverso un tipo di pascolamento, quello che chiamano il pascolamento razionale, il calpestio delle mucche, delle, delle, delle pecore, quindi vivono all'aria aperta e via dicendo, aiuta l'assorbimento di carbonio organico in maniera assoluta. e Ci sono dei numeri, del, del, diciamo, degli studi scientifici che dicono che se tu trasformi il modello di allevamento industriale che tu hai oggi, in quello, ottiene un capovolgimento. No? Allora, noi su questo ci giochiamo una partita gigante. La seconda partita ce la giochiamo sulle filiere. Allora, noi sulle filiere in questi anni abbiamo fatto una battaglia politica importante, con tante realtà, abbiamo messo in piedi una campagna che si chiamava e si chiama «Filiera sporca» che puntava il dito contro lo strapotere di alcuni pezzi della filiera a partire dalla grande distribuzione rispetto al caporolato dello sfruttamento ma sottolineavamo un punto che era un punto, ed è un punto politico cioè la necessità del mondo agricolo di fare alleanza e cioè di fare sistema nei confronti di uno strapotere qual è la contropartita di questa cosa? È che quando la... Eh, il mondo diciamo quando la filiera diventa però agroindustria e diventa multinazionale agricola a quel punto lì ricambia nuovamente il paradigma perché toglie di torno tutto ciò che è piccolo e che non è così produttivo come i mercati chiedono. Io invece penso che noi eh, dal piccolo agricoltore o dall'agricoltore più strutturato dobbiamo mettere nelle condizioni di poter eh, lavorare ma perché lo dico? Perché guardate, noi perderemo nei prossimi anni centinaia di migliaia di aziende agricole, che vuol dire tutela del territorio, vuol dire abbandono di aree del, del paese, vuol dire disoccupazione, vuol dire tante cose, no? E ma lo stiamo facendo, guardate, noi ogni giorno lo stiamo facendo. Noi abbiamo decine di persone che ci dicono noi l'agricoltura la lasciamo perché in queste condizioni non si può, perché tra burocrazia e eventi estremi, tra una PAC che, diciamo, elargisce fondi a chi i fondi già ce li ha, cioè ai grandi agricoltori, se voi pensate ai giovani in agricoltura, no? noi con Terra abbiamo combattuto una battaglia qui su Roma rispetto alle terre pubbliche, rispetto al dare ai giovani eh, delle terre, no? ma oggi per un giovane è difficilissimo, se non è già una famiglia alle spalle, alle spalle che ha già le terre, ha già i campi, ha già i casali, ha già i manufatti. Allora io penso che oggi la politica su questo debba intervenire, quindi nel supportare i giovani nel, nell'accesso alla terra, agli strumenti formativi, o per esempio, e chiudo, eh, anche rispetto alle politiche del cibo territoriale. Anche qui noi stiamo facendo una battaglia, la città la Prima Kira. Sulla food policy, cioè sulle politiche del cibo nelle città. La stiamo facendo a Roma perché Roma in qualche modo è paradigmatica no? di, di, di un modello, cioè la città agricola più grande d'Europa, che poi non è vero, vabbè, insomma, la città agricola più grande d'Italia, diciamo così, non ha una politica del cibo, cioè Roma non sa che cosa mangia, chi produce, e chi produce non sa dove eh, distribuire il proprio cibo penso alle mense penso tutta questa cosa se tu non la, non la rendi politica del cibo e quindi se la politica non ci mette le mani sopra guardate che noi avremo sistemi che sono totalmente sfilacciati dentro un sistema sfilacciato chi vince sono i grandi agglomerati imprenditoriali chi vince sono le, le multinazionali sementiere che oggi detengono come dire, il patrimonio genetico della, diciamo, della stragrande varietà eh, messe in commercio, che non sono la stragrande varietà che esistono nel nostro pianeta, ma sono quelle che vengono messe in commercio, o l'agrobusiness, per come lo, lo, lo, lo raccontavamo. Ecco, noi io penso che siamo nella fase in cui, lo diceva bene Eli eh, prima, cioè noi dobbiamo cogliere... E, diciamo quello che sta succedendo con questa pandemia per ripensare il futuro che deve essere diverso futuro, dal futuro dal, dal, dal passato perché se noi ricontinuiamo nella stessa logica io credo che non riusciamo tanto, tanto vivi e lo vedremo nei prossimi mesi con la PAC lo vedremo con il Recovery Fund e lo vedremo con le politiche nazionali, regionali e comunali che metteremo in piedi nelle prossime, nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Allora, Ellie Schlein, quando parliamo di transizione ecologica non siamo soltanto di fronte al grande tema del salvataggio del pianeta, eh, ma parliamo anche di ripensamento dei modelli economici, produttivi, e di conseguenza, anche dei modelli sociali. Eh. Eh, in questo senso chiedo quali questioni secondo te può e deve affrontare la politica e tra l'altro uno dei nostri, delle persone che ci sta seguendo insomma dal pubblico ci chiede proprio se non sia sbagliato concentrarci ogni volta su dei singoli temi, no? cioè sullo sfruttamento dei migranti, sulla grande distribuzione organizzata e non riflettere invece, quindi te lo chiedo proprio nel tuo ruolo anche eh, politico, cioè su una trasformazione, una messa in discussione, un cambiamento dell'intero paradigma di sviluppo. È assolutamente corretta l'osservazione che fa. Eh, C'è una trasversalità necessaria quando sottolineiamo appunto l'inscindibilità del tema diseguaglianza e clima, stiamo dicendo esattamente questo, eh, Voglio dire, non, non puoi avere una visione parziale rispetto alla necessità di agire insieme su questi fronti. Le politiche migliori sono quelle che fanno quello che diceva molto tempo fa Alex Langer, cioè ci diceva e ci avvertiva che la transizione ecologica avverrà quando apparirà socialmente desiderabile, cioè difficoltà dentro alla sfida è riuscire ad accompagnare le fasce che sono state già più impoverite dalla crisi precedente. Ci sono delle misure che riescono a fare questo. So, pensiamo al tema dell'economia circolare, cioè quella circolarità realizza un risparmio per le persone, per le famiglie, per le imprese e al contempo contribuisce alla riduzione necessaria di emissioni eh, climalteranti, anche utilizzando nei prodotti e nei processi produttivi: non utilizzare più certi materiali ma preferirne degli altri. Ora, la, si può dire così anche di alcune giuste intuizioni perché è verissimo siamo ben lontani da dove dobbiamo andare però voglio cogliere anche alcuni elementi positivi è per quello che fa eh, arrabbiare ancora di più la diciamo incoerenza rispetto a del, a della PAC rispetto al Green Deal perché oltre al Green Deal c'era una strategia farm to fork che era ben confezionata e ben strutturata da questo punto di vista ma se poi non ne declini lì quando vai a fare la PAC degli obiettivi che orientino in: modo deciso in una direzione e non in un'altra le risorse, eh, poi fai fatica. Eh. Allora dicevo alcune, alcune cose positive le stiamo vedendo, vi faccio un esempio, quando ero anch'io al Parlamento Europeo nella legislatura scorsa e sul tema della riduzione delle plastiche siamo riusciti a tenere molto alta l'asticella di quello che abbiamo votato, ma anche nel pacchetto economia circolare devo dire che secondo me è stato fatto un buon lavoro, a livello italiano una misura secondo me azzeccata una delle poche diciamo fino a qui perché è vero che è stato inserito un Green Deal. Allora, per darvi l'idea, quando eh, nella legislatura scorsa ci contavamo sulle dita di una mano quelli che ancora prima del Covid del, del recovery fund chiedevamo un green new deal per fare, diciamo, ripartire l'economia su una base diversa, cioè tenendo insieme appunto la necessità e la consapevolezza del limite nell'utilizzo delle risorse naturali, però con un grande piano di investimenti che accompagnasse da tutti i punti di vista questa svolta, producendo lavoro di qualità. Qui ti do un, un altro pezzo di risposta a quello che tu eh, mi segnalavi, cioè riusciamo a rimettere al centro anche il tema della convenienza, cioè ricostruire una filiera pulita anziché la filiera sporca, una filiera legale, una filiera sostenibile diventa un tema anche di convenienza, per cui quelli che non siamo fin qui riusciti a convincere con gli argomenti, oggi abbiamo l'occasione di convincerli orientando nel modo corretto le risorse che sono in arrivo in questa direzione. Se manchiamo questa sfida qui, vedremo un sacco di cose che si tingeranno di verde, ma che verde rischiano di non essere. Eh, ecco, questo è un rischio, naturalmente, da evitare. Però, vi dicevo, una misura, secondo me, positiva è quella dell'eco bonus. Complessa, naturalmente, da attuare. Ma perché dico positiva? Perché anche lì, mi realizzi un'operazione di efficientamento energetico, sappiamo che tra le questioni più responsabili delle emissioni c'è il tema dei riscaldamenti, il tema naturalmente anche dei trasporti che veniva citato prima, stiamo sull'abitare cioè, pensate solo al potenziale di quel patrimonio di edilizia residenziale pubblica per non stare a fare più consumo di suolo, quest'anno ad esempio qui abbiamo messo 10 milioni di euro sulle manutenzioni delle case popolari perché ce ne sono tante vuote perché necessitano di manutenzioni e mettendole a posto senza fare nuovo consumo di Suolo daremo entro febbraio casa a persone che ne hanno il diritto ma ancora non ce l'hanno. È cambiare la, la mentalità e tenere conto della trasversalità di questi obiettivi in tutte le politiche settoriali. È una sfida di governance che, dopo l'approvazione dell'Agenda 2030 alle Nazioni Unite cinque anni fa, ero anch'io presente per il Parlamento europeo tutte le istituzioni devono fare, cioè non avere più un approccio settoriale, come giustamente diceva chi commentava, ma riuscire ad avere questo approccio trasversale. Un altro esempio, perché stiamo cominciando a rendere gratuito il trasporto pubblico locale per i giovani, quest'anno fino ai, ai 14 anni sul tragitto casa-scuola? Vogliamo proseguire e estenderla già l'anno prossimo ai 19 anni? Perché anche lì, faciliti la vita a famiglie per cui il costo di incidenza e l'abbonamento è alto ma promuovi una mobilità alta e sostenibile che preferisce il mezzo pubblico collettivo al mezzo privato quindi anche con la mentalità di togliere auto dalla strada quindi ecco, riuscire ad avere una trasversalità in tutte queste politiche citavo quelle abitative, quelle del lavoro, quella della mobilità è una questione fondamentale ecco, quell'ecobonus, secondo me è una buona misura perché realizza un risparmio anche per le imprese quindi è conveniente ma mi riduce le emissioni di CO2 Ecco, più riusciremo insomma, a... Accompagnare questa svolta con delle politiche che vanno in questa direzione ecco più piano piano certo lo dice il nome è una transizione quindi è una cosa che non riusciamo a produrre dall'oggi al domani perché dobbiamo portarci dietro i vari attori della società anche quelli più riluttanti come dicevo prima a quelli che ci diranno ma quanto costa la transizione bisogna far vedere numeri alla mano quanto ci sta già costando la non transizione che non è un'ipotesi non è una scelta perché davvero non c'è più tempo ce lo sta dicendo tutta la scienza lo ricordano giustamente i Fridays, richiamandoci anche allo sforzo che è quello di allineare coerentemente tutte le politiche a 360 gradi a questo sforzo. Quando ci siamo dati l'obiettivo di dire decarbonizzazione entro il 2050, ecco non basta dirlo, bisogna mettere a terra una strategia attuativa fatta di target intermedi e misurabili che settore per settore ti va a dire. Quali politiche ci portino lì? Altrimenti è uno sforzo fatto a metà, capito? Quindi, ecco, sicuramente è una battaglia dura, vorrei, diciamo, guardo Fabio e dico da quanto tempo è che ce lo diciamo, cioè... È una battaglia dura centimetro per centimetro, giorno per giorno, non basta nemmeno essere nelle istituzioni per riuscire a farcela pur pensandola in questo modo, perché è uno sforzo anche di costruire consenso, costruire maggioranze, essere molto attenti naturalmente ad ogni decisione che ti arriva sul tavolo, però quanto più saremo forti, a incentivare questo tipo di politiche e naturalmente a farci forte anche del dialogo con chi queste battaglie le sta portando nelle piazze e più riusciremo a convincere anche quelli che sono più difficili da convincere. Altre strade non ce ne sono, non ne vediamo e io penso davvero che la mobilitazione che hanno messo in campo sia la dimostrazione che fortunatamente più ancora che nella politica, nella società italiana ci sia già una sensibilità che tiene insieme queste sfide. Lo vedi quando a manifestare contro il razzismo incroci persone che gli scioperi per il clima non la voglio banalizzare però c'è un'area di sovrapposizione importante e mi dà fiducia che anche grazie a questa pressione ecco si riusciranno a orientare di più le politiche in questa giusta direzione però ecco è una bella fatica ecco proviamo a farla giorno per giorno e millimetro per millimetro anche Io vi ringrazio davvero ringrazio Fabio purtroppo tra poco dovrò assentarmi perché eh, sono attesa in un'altra riunione però davvero ci tengo a ringraziarvi per aver organizzato questo momento di confronto e soprattutto la cosa importante è questa, leggiamo, confrontiamoci e studiamo perché ci sono dati molto importanti qui dentro. Tu porta questi temi, diciamo, in politica grazie. che serve. Senti, eh, Emanuele Genovese, eh, i movimenti per il clima come Fridays for Future hanno dato una fortissima spinta ai temi ambientali, lo dicevamo anche prima negli ultimi anni. Insieme all'associazione Terra ed altre organizzazioni avete lanciato una campagna importante, Ritorno al futuro. Che cosa chiedete? Sì, Ritorno al futuro è una campagna che nasceva proprio diciamo, poco dopo lo scoppio o per lo più diciamo, la presa di coscienza reale della portata della pandemia e che chiedeva, o meglio immaginava la pandemia anche come, tra virgolette, una eh, opportunità per una diciamo, manovra enorme economica che sarebbe stata comunque necessaria, ma perché questa fosse un'impronta ecologica forte, reale, attrazione pubblica o comunque, diciamo, dal basso, inclusiva partecipativa, infatti quella emerge spesso no, nel, nel documento che abbiamo scritto apposta il tema dei beni comuni, che uscisse da una logica, eh, ritorno al futuro, anche perché no, riprende l'immaginario anni Ottanta, perché, diciamo, basta con gli anni Ottanta, nel senso del neoliberismo, del pensiero liberale classico, nel senso delle eh, politiche economiche eh, che deregolamentano tutto, Ehm, oltre insomma che con immaginario che ci ancorava sempre al, al, al motto noto taceiano, no? Del, del... Tina. Esatto, esatto, E invece ma no, invece ragazzi c'è un'alternativa, oltre a voler sottolineare il fatto che eh, spesso, come dice appunto anche la c'è una politica intersezionale possibile in cui si incontrano i vari movimenti, infatti, che ne so, eh, il, il Ritorno al Futuro lo, lo appoggia anche Libera oltre che, che terra, no? perché è chiaro che certe politiche vanno insieme e che, ad esempio, so, i migranti climatici sono un tema quanto appunto il caporalato che interseca i cambiamenti climatici. E quindi abbiamo scritto il torno al futuro, proponendolo e poi portandolo al governo e sulla base di questo poi basare diciamo, la nostra comunicazione durante la pandemia, oltre che poi proporre, diciamo, più di recente, che ne so, delle... Eh, linee guida alternative per il piano per la ripresa e la resilienza che noi leggendole abbiamo detto oh, dov'è la sostenibilità insomma noi chiedevamo appunto che diventasse il core no? lo, la, la struttura portante di tutto un piano non che fossero dei punti e poi che fossero usati per riciclare vecchi punti tipo i, i progetti di autostrade, il tab oppure non lo so ehm, metanizzare tutta l'Italia no? cosa che invece puntualmente è stata fatta quindi ovviamente eh, la cosa che poi abbiamo riscontrato è che spesso i politici ci incontravano, qui chiudo per essere breve, ehm, dicevano che, ah, che erano totalmente d'accordo con noi, dopodiché facevano spesso eh, cose che erano contrarie sia alle loro dichiarazioni che a quello che avevano scritto che, che a quello che avevano detto a noi. Noi poi li incontravamo dicendo ah, ma voi avete fatto, eh? e quindi diciamo che non ci si può affidare a, a, ai progetti o, o almeno... Eh, bisogna sempre seguire l'arena politica reale cioè dove, si i... dove si svolgono i grandi fondi quindi noi proseguiremo insomma, con la campagna di ritorno al futuro che ehm, stamattina tra siamo usciti chiedendo invece rispetto ai fondi del recovery fondi che questi poi vengano sempre assegnati secondo ehm, regole o secondo principi che sia appunto quelli della sostenibilità su tutti i settori seguendo Cinque guida maggiori che abbiamo trovato e aspettandoci però per il momento, al momento, la stessa risposta. Però noi continueremo. <ride> Bravi. Allora, nell'invitarvi ancora a leggere Fragole d'Inverno, Fabio Ciconte chiudo con te. Non abbiamo il ministro Provenzano, ma possiamo chiudere ancora con uno sguardo politico. Prima il discilene è stata piuttosto severa, diciamo, nel riferimento al, eh, al governo sul fronte della transizione ecologica. Tu che cosa pensi, che cosa vedi anche? Io penso per, per chiudere questo giro e ringraziarvi tutti per essere stati qui ehm, che noi dobbiamo stare attenti perché è una fase delicata in cui ci sono eh, diciamo una serie di elementi potenzialmente positivi che potrebbero accadere il rischio che c'è è, è di, un in, di un finto inverdimento complessivo da sinistra a destra e quando questo accade, cioè quando tutto diventa green, eh, niente green. No? È come quando qualcuno diceva quando tutto è mafia, niente mafia. No? Perché bisogna riuscire a distinguere cos'è davvero un qualcosa che ci porta verso la transizione ecologica o quando è solo diciamo, un'etichetta verde su un, un prodotto alimentare o su, su altro. Credo che da questo punto di vista eh, diciamo, la responsabilità nostra di associazioni, di movimenti, di attiviste, di attivisti, è quella di, ehm, di denunciare, è quella di studiare quello che, che succede, è quella di fare proposte come quelle che noi proviamo a fare ogni giorno, quelle che provano a fare i Fridays. Il compito del, della politica e delle istituzioni è quello di, di ascoltare, suggerisco diciamo, a, alla politica e alle istituzioni di <coughs> di smettere di considerare ogni tanto un'organizzazione che considerano ancora i Fridays come un gruppo di ragazzini a cui dare una pacca sulla spalla eh, mentre invece penso che stiano portando sul piatto delle proposte politiche vere, concrete <coughs> che vanno tenute in considerazione quella che ci dava prima Kira, secondo me la lettera di oggi è importante sono contento che alcuni quotidiani l'abbiano eh, riportata bene oggi eh, e credo che poi il compito invece del giornalismo e su questo chiudo sia quello di analizzare, Giulia insomma, lo, fa, lo fa benissimo, presa diretta e altri programmi come, come quello e altri, altri giornalisti e giornaliste, ma credo che questo sia un, un, un elemento sostanziale, perché guardate che il, io, il mio terrore più grande è quello della semplificazione complessiva, che in questa fase è eh, come dire, molto, molto buono per i social, molto buono per i like, ma è molto dannoso per quello che succederà al clima e quindi a noi stessi perché poi anche lì quando noi diciamo salviamo il pianeta dobbiamo anche dirci che il pianeta si salva da solo cioè qui a non salvarci siamo noi esseri umani noi che andiamo verso l'estinzione non è il pianeta, il pianeta quella palla rimarrà lì e troverà gli strumenti per, eh, per... Sì, no? Quindi grazie a tutte, grazie a tutti, grazie a Ellie, grazie a Giulia, grazie a Chira, grazie a chi ci ha ascoltato e ci vediamo la prossima volta magari dal vivo. Dopo che avete letto il libro ovviamente. Buonasera, <ride> buon grazie. grazie. Ciao. Ciao.